È tempo, in realtà sono in ritardo come sempre, ma è tempo di scriminare i piselli. Siamo a metà marzo, questi hanno un ciclo molto breve vanno seminati ottobre novembre febbraio marzo quindi sono verso la fine del periodo di semina ho lavorato il terreno con la moto zappa riporto qui qualche spezzone di video quando l'ho lavorato la settimana scorsa ovviamente era asciutto adesso ha piovuto per un paio di giorni e quindi me lo ritrovo un po inzuppato siamo al limite per quanto riguarda la semina dei piselli perché se trovano il terreno troppo umido si marciscono e non vengono fuori adesso do una rastrellata e poi vediamo il sesto di impianto la preparazione del terreno e l'eventuale concimazione quello che serve insomma per far venire fuori i piselli io ho scelto i piselli nani perché non voglio mettere le reti ci vediamo dopo la sigla intanto che rastrello quindi io faccio la fatica voi guardate vi parlo un attimino del sesto di impianto allora i piselli vanno posizionati parlo dei nani 20 cm tra le piantine io metto due tre semi per ogni postazione e 60 cm tra le fila che va benissimo in quanto avendo un motocoltivatore con le frese regolabili a 45 50 cm, riesco poi a passarci vicino e togliere le infestanti e tenere il terreno pulito si seminano direttamente a terra ma oltre a questo metodo di coltivazione, io li ho messi anche in semenzaio, è un lavoro in più, però riesco a controllare lo stato della piantina, lo stato di crescita in modo più preciso. Quindi adesso farò la semina, più avanti farò il trapianto. Ok, ho dato una rastrellata ho tolto le radici quelle che emergevano ho cercato di livellare il più possibile ma io comunque sono in pendenza e oggi il terreno è bagnato quindi più di tanto non sono riuscito a fare due parole sul concime se avete già un terreno fertile no, non mettete nulla ovviamente se siete un po scarsi di sostanze organiche 2 300 grammi per metro quadro di stallatico pellettato o un paio di chili di stallatico maturo se ce l'avete ma andrebbe messo prima della lavorazione del terreno nella preparazione dell'orto poi che si fa in inverno e poi dovrebbe avere il tempo di rilasciare le sue sostanze insomma ci vogliono un paio di mesi ecco un mesetto almeno messo adesso lo stalatico pellettato dal momento che è al lento rilascio farebbe ben poco non mettete concimi a base di azoto ricchi di azoto perché i piselli come tutti i legumi sono azoto fissatori riescono a prendere l'azoto dall'aria e a fissarlo nel terreno tramite le radici quindi da quel punto di vista loro già fanno una buona opera di concimazione allora i solchi io uso questo trezzino qui profondità 3 cm, 2-3 cm, non di più. Uno degli errori più grossolani che si fanno, sono stato io il primo a farlo per anni, è quello di interrare i semi in, troppo in profondità, a quel punto non hanno la forza di uscire fuori e marciscono ovviamente avendo un terreno non in piano ma anche come sesto di impianto i miei solchi saranno leggermente spostati leggermente storti Termino dopo la realizzazione di questo solco perché vi faccio vedere nel frattempo la realizzazione del solco successivo. Mi avvicino e vi faccio vedere le distanze. Abbiamo detto 50-60 cm, mi terrò a 50 cm così riesco a mettere tre file. Ecco qui, l'altro lo farò qua e cerco di mantenere una distanza parallela tra i due solchi. Sono riuscito a fare tre solchi, sono, sono lunghi 10-15 metri, non di più, non ne metto moltissimi, però poi dovrò ricavare lo spazio per trapiantare quelli che ho in semenzaio. Allora, vediamo un po' come si mettono a terra. Eh. Allora, abbiamo detto circa 20 centimetri tra una piazzola e l'altra, tra una semina e l'altra. Due o tre semi per ogni piazzola, quindi a spanne. Eh. Ora vi faccio vedere come... esatto. Una spanna mia sono circa 20 cm, eccolo qui. Adesso giusto per farvi vedere con il metro quanti sono 20 cm è una spanna, vedete quindi poi a un certo punto si va a occhio. Ora se non sono 20, saranno 18, saranno 23, non succede nulla. È importante mettere 2-3 semi per ogni piazzola perché una volta che vengono su, se vengono su tutte e due tre piantine, riescono a sorreggersi da sole contro i colpi di vento. Qui da me è molto ventilato, quindi fanno quasi corpo unico e riescono a resistere meglio alle follate di vento, quelle un po' violente, insomma. Allora, abbiamo detto, adesso con una mano sto tenendo la videocamera quindi vado proprio a occhio. Vado avanti, dopo vi faccio vedere l'ultima parte che è quella della ricopertura del seme e dell'irrigazione. Altri due grossi errori che si fanno quando si seminano i piselli. Allora, abbiamo messo i piselli 3-4 per piazzola 2, quelli che sono venuti, insomma, siamo riusciti a mettere. Siamo qui, ecco qua. E anche qui vedete come distanza sono andato a occhio. Ma poi, una volta che uno prende la mano, ecco qua, circa una spanna. Allora, eh? la profondità di semina è di 2-3 cm, non di più. Questo è uno degli errori, come vi dicevo prima: madornali che se lo si fa, io l'ho fatto per molti anni, non vengono, praticamente muoiono lì. Quindi si copre semplicemente eccoli qua. Eccoli qua. Poi potremmo finire già così. Parlando con un vecchio contadino un paio di anni fa, visto che avevo questo problema, mi consigliò di camminarci poi sopra e premere il terreno. Ora all'epoca lo feci e ebbi molti risultati positivi perché il terreno era asciutto. Ora siccome questo è umido, guardate. Questo è molto molto bagnato non lo faccio altrimenti farei un pavimento di creta e loro faticherebbero a venire fuori quindi in questa occasione qui lascerò soltanto il terreno appoggiato sopra non lo calpesterò e qui mi rilascio all'ultima operazione da fare che è quella di bagnare il terreno ora in questo caso ovviamente io non tocco nulla non, non gli do acqua perché è già troppa quella che c'è nel terreno e già adesso sono a rischio che non mi vengano perché come vi dicevo Molto, molto bagnato. Se il terreno fosse asciutto, che sarebbero le condizioni migliori, cosa si fa? Una volta che si è coperto il seme, gli si dà una buona innaffiata e finisce lì. Altra tecnica anche quella l'ho provata mi l'ho trovato bene innaffiare il seme direttamente nel solco e coprire con la terra asciutta anche lì avevo avuto ottimi risultati quindi vanno bene entrambe quindi vi dovete regolare voi sul tipo di terreno sulle condizioni che avete in quel momento che fate la semina di questi legumi detto questo ci rivediamo a un prossimo video vi faccio vedere ma velocemente giusto il trapianto di quelli che ho in semenzaio vi posto qui una foto sono ancora piccolini sono un paio di centimetri e non mi azzardo ancora a trapiantarli perché non li voglio rovinare. Nel frattempo, anche se non c'è molto da vedere, questo è il mio sesto di impianto dei piselli. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Se avete altre tecniche voi scrivetemelo qui nei commenti, sono sempre curioso di vedere e di imparare. Iscrivetevi al canale, e lasciate un like, grazie per essere stati con me anche oggi. Vi auguro una buona giornata avevo chiuso il video è passato un giorno e mi sono ricordato che potevo farvi vedere una cosa nuova forse non l'avete mai vista questi li ho liberati dalla terra ora in questo istante hanno passato quindi 24 ore dentro la terra la terra era umida vi faccio vedere hanno già raddoppiato praticamente il loro volume si stanno riempiendo d'acqua e nel giro di 3 4 giorni cominceranno a rimettere la prima radichetta tenevo a farvelo vedere ma ero curioso anch'io di vederlo perché ieri eh, parlando col contadino qui vicino mi ha detto che averli seminati ieri che il terreno era molto umido dopo una pioggia abbastanza insistente avevo commesso un errore non lo so vediamo vi farò sapere poi su instagram se vengono fuori o meno nel frattempo li ho messi ormai li avevo messi eh, quindi se dovete fare anche voi questa operazione di semina vi consiglio di attendere che il terreno sia più asciutto del mio così non sbagliate di sicuro